Eh, eh, allora perfetto, ma abbi pazienza se puoi silenziare il microfono, grazie. Perfetto. Allora aspettiamo qualche secondo, eh, tenendo conto che poi siamo anche in concorrenza con la nazionale, eh. siamo, abbiamo scelto eh, come si potrebbe dire una serata particolare. Allora, eh, buonasera a tutti. Eh, e eh, benvenuti a una nuova diretta di eh, Codice Rosso eh, ovviamente innanzitutto ringrazio in anticipo le persone che si collegano eh, a un'ora e un giorno così particolare cioè di venerdì sera dopo cena all'inizio del weekend eh, e eh, ringrazio della pazienza, dell'attenzione e anche del bello della diretta Ovviamente abbiamo scelto comunque di rivederci perché eh, avevamo tutti i problemi d'orario e di calendario, eh, anche per registrare la trasmissione in modo che poi si possa aprire il dibattito eh, su un tema eh, che ha ritenuto stringente, cioè sia il rapporto eh, tra eh, economia dello sport e cittadella a Livorno. Eh, dopo le recenti. Eh, mutazioni economiche imposte eh, non solo dal coronavirus ma anche eh, e soprattutto dalle mutazioni tecnologiche e dell'economia. Quindi il tema eh, è un tema strutturale eh, che riguarda lo sport solo da un punto di vista strettamente economico e che investe le questioni eh, di sviluppo e soprattutto eh, legate al futuro del nostro territorio ora eh, stasera noi abbiamo chiamato beh, assolutamente tre amici perché eh, comunque la dimensione di Codice Rosso è eh, una dimensione eh, di dibattito costruito da professionisti però appunto visto che siamo una dimensione diversa dal lavoro una, il nostro è un dibattito conviviale eh, però abbiamo chiamato anche tre professionisti eh, in questo caso eh, abbiamo chiamato Simona Corradini che è un architetto e che ha eh, numerose collaborazioni importanti sul nostro territorio, ma anche uno sguardo critico eh, e anche di memoria storica sulle trasformazioni urbane. Abbiamo chiamato eh, Stella Sorgente per la sua esperienza istituzionale eh, sui temi eh, non solo urbanistici, ma anche proprio di governo del territorio, che attualmente presiede la Commissione Bilancio del comune di Livorno. E abbiamo chiamato Maurizio Coppola, eh, che oltre eh, a collaborare quando ha tempo eh, con Codice Rosso è un professionista dello sport. Quindi abbiamo eh, cercato, eh, come si potrebbe dire, eh, di eh, mescolare eh, persone, posizioni e professionalità in modo da dare una visione articolata di questo tipo di processi eh, ma di cosa stiamo parlando noi eh, abbiamo intitolato questo, eh, questa trasmissione eh, economia del economia dello sport e eh, cittadella perché siamo eh, convinti che eh, ci sia ormai un rapporto ineludibile tra eh, le strutture che è, potenziali che ci sono a Livorno... Da, abbiamo perso, si sì, no, no? vediamo. Mi serve sì. Sì. Avete perso il relatore eh, che, che ora è arrivato? Scusate un attimo, eh, improvvisamente il... posso oh, messo il tablet, eh, mi ha portato altrove. E ora, ora rieccomi Insomma, dicevo, noi siamo convinti eh, di un aspetto importante, che a Livorno ci siano le potenzialità eh, per attivare un'economia dello sport, ma... Eh, queste potenzialità eh, vadano soprattutto eh, così eh, concretizzate. Dall'altra siamo altrettanto convinti, è una discussione che sul codice rosso abbiamo cominciato da tempo, che il problema dello sport non sia esclusivamente quello di trovare uno sponsor e un finanziatore per continuare le attività sportive, ma ormai nell'economia contemporanea, quella degli anni 20 e soprattutto dopo il Covid, lo sport possa funzionare Solo esclusivamente come un dispositivo economico, e allo stesso tempo, come si potrebbe dire, eh, si pone in modo eh, stringente la questione delle infrastrutture. Ora, per quanto riguarda il eh, punto di vista dell'economia cittadina, eh, da tempo eh, il dibattito sul futuro della città è fermo su questioni esclusivamente infrastrutturali. Cioè, ovvero sia quale possa essere il destino del porto in generale e della Dazza Europa in particolare, eh, quale migliore collocazione possibile per eh, l'ospedale. Eh, si perde invece un tema eh, che nell'economia eh, contemporanea, come noi diciamo scherzando, nel mondo reale è invece centrale, cioè, ovvero sia quale sviluppo tecnologico eh, governare attraverso questi processi, cioè la virtualità e la sanità. In questo senso il dibattito livornese è arretrato in un quarto di secolo, cioè si ha di questioni che per carità sono importanti dal punto di vista infrastrutturale e dei vincoli urbanistici, e però manca la visione di ciò che effettivamente può produrre eh, nuova occupazione, ciò che può produrre un'economia, ciò che può condurre Livorno fuori dalla crisi. In poche parole, se noi andiamo a vedere... Eh, sia il dibattito sull'est Europa che sul, eh, sull'ospedale ciò che manca è chiedersi quali tecnologie, quali start up eh, sviluppare attorno a queste infrastrutture, e cioè l'economia del domani eh, che allo stesso tempo è, eh, non solo sviluppa diverse sinergie all'interno del territorio ma anche un tipo di sapere eh, sociale in grado di eh, governare le sfide dei prossimi anni. Quindi eh, ci siamo chiesti nel momento in cui eh, parlavamo di economia dello sport sul territorio, se non fosse finalmente l'occasione per eh, prendere il toro per le corna, cioè ovvero sia di ragionare sull'importanza di un'economia dello sport e sul intreccio con la tecnologia, nel momento in cui andiamo a progettare il rapporto tra sport, economia e territorio. Ora, eh, c'è un altro aspetto importante da questo punto di, eh, questo punto di vista che eh, venendo a cadere molte eh, professioni tradizionali e nel contesto di una eh, rivoluzione tecnologica che distrugge più posti di lavoro di quanti ne produce e soprattutto li ricolloca completamente dal punto di vista professionale è evidente che venendo meno i polmoni tradizionali dell'economia del territorio ciò di cui abbiamo bisogno è un polmone nuovo e l'economia dello sport non può che rappresentare questo tipo di polmone anche per il fatto che coinvolge tutti e coinvolge differenti tipologie di attività sportive e anche di processi sportivi di formazione cioè eh, da quelli tradizionali a quelli legati eh, come vedremo allo sviluppo delle nuove eh, tecnologie è evidente che, eh, proprio per chi ha avuto la pazienza di seguirci eh, in questi mesi, la riflessione sull'economia dello sport a Livorno è una riflessione legata anche e soprattutto a partire dalla crisi del, eh, del calcio livornese. Eh, però, come capita sempre nelle crisi, eh, i momenti peggiori sono anche l'occasione per sviluppare le riflessioni migliori, se ci sono, e soprattutto per uscire da una dimensione così ristretta eh, della visione del calcio per invece chiedersi se Livorno non abbia solo bisogno di un'economia del calcio, ma anche di un'economia dello sport. E noi ovviamente a questa domanda, a questo quesito rispondiamo che sì, abbiamo bisogno anche di un'economia dello sport, ma cosa intendiamo quando parliamo di economia dello sport? Eh, questo è l'aspetto che direi essenziale della nostra riflessione che vi porto come strumento così di valutazione alla vostra attenzione. Il primo aspetto è che eh, noi ci siamo accorti che c'è un grave processo di crisi di finanziamento dei territori, molto grave. Cioè, ovvero sia che eh, il nostro è un territorio che non attrae capitali se non per quello che è accaduto per la, per la D'Arsena Toscana eh, e che stenta moltissimo. Ad attrarre capitali pubblici eh, per occasione di sviluppo. Eh, vabbè, ci sono dei grossi deficit della politica cittadina in questo, ma c'è anche un deficit che non è, è tipico della politica cittadina, cioè che è quello legato anche e soprattutto alla eh, dif difficoltà di trovare capitali pubblici eh, proprio perché a monte, in questo caso. La BCE, la Banca Europea degli investimenti, i capitali re pubblici restano sempre pochi a disposizione. L'economia dello sport, al contrario, ha un'altra peculiarità, è quella di attrarre la forza d'urto dei capitali di investimento, legati allo sport, eh, di portare con sé, di trascinare con sé tutta una serie di progetti eh, di capitale pubblico eh, in grado di eh, sviluppare eh, lo sport come bene comune, ma anche di eh, poter, come si dice, eh, gioco forza, richiamare for un forte processo di governo pubblico di tutti questi pro processi. Quindi, come lo sport in questo senso ha qualcosa che manca, tante caratteristiche eh, del, del territorio livornese. Ma di cosa si compone il? l'economia dello sport quali sono le componenti essenziali per arrivare eh, alla fine del mio intervento che ne caratterizzano questa peculiarità cioè quelle di attrarre una forza d'urto di investimento cosa di cui abbiamo bisogno eh, per produrre occupazione, anche per quello che è il risanamento urbanistico del territorio allora eh, ne abbiamo parlato fra di noi e riporto alcuni elementi soprattutto per chi conosce eh, come Simona, il caso inglese, eh, ma anche le modalità di intervento eh, che personalmente ho avuto la possibilità di consultare, cioè in Germania, eh, ci sono alcuni eh, settori veramente in grado di attirare investimenti. Allora, il primo settore è quello della convegnistica legata allo sport. Io, una città che come si potrebbe dire, ho avuto l'occasione anche di studiare, cioè a Birmingham eh, che vi ricordo è un ex cattedrale industriale eh, se andiamo a vedere gli anni 70 è rinata e rifiorita eh, anche attraverso la convennistica dello sport ora eh, come location se mi permettete di usare qualche anglicismo la cittadella dello sport livornese non è seconda a nessuno non so se, non so se mi spiego da questo punto di vista e però si possono anche eh, come si potrebbe dire eh, inventare altre location e renderle appetibili quindi il primo elemento di forza eh, di un'economia eh, un dello sport è la convenistica legata a tutte le attività sportive io ho sentito spesso parlare giustamente di Livorno di città di medagliati eccetera eccetera sì, che è un, dal punto di vista eh, del brand eh, è fondamentale per creare una convegnistica di settore che non è solamente scientifica ma anche di carattere ludico. Poi c'è un altro aspetto eh, che vi posso dire in, in Toscana è molto trascurato eh, e che, insomma, una città che vede processi in ritardo, eh, è bene ricordare, esiste anche la convegnistica degli e-sport, cioè degli sport elettronici. Eh che sono estremamente praticati e che in una location come la nostra può diventare eh, sede di campionati nazionali, di workshop scientifici tra sviluppatori del settore. Guardate, sono tantissime le possibilità da questo punto di vista e soprattutto la nostra città che è un, un pastiche postmoderno eh, dà quel senso di innovazione legato. Alla tradizione che una cosa come l'e-sport, eh, perché io vi ricordo che Livorno non ha l'assessorato allo sport, ma non ha neanche l'assessorato agli e-sport, perché ovviamente avendo, tanto siamo in sede professionale, eh, siamo in sede pubblica, insomma, avendo sostanzialmente l'aggiunto un impianto ideologico ancora fermo a 30 anni fa, l'idea di fare un'assessorata agli sport ovviamente non è venuta, eh, però vi dico che dal punto di vista eh, dell'economia dello sport stiamo parlando del settore che attira più investimenti di tutti, non stiamo parlando di una cosa per bambini, non so se mi spiego. Il, aspe il terzo aspetto su cui assolutamente li si può sviluppare come economia dello sport è l'elemento di attrazione dell'innovazione tecnologica legata allo sport e della formazione sempre legata allo sport. L'innovazione tecnologica eh, oggi è un settore trainante dell'economia sportiva, lo sport è un settore tra trainante dell'innovazione dei device tecnologici eh, eh, legati alla cura e alla salute della persona. Eh, perché non farnevi un centro di innovazione tecnologica, un polo dedicato a questo tipo di cose? Perché non si è mai pensato... Questi poi ovviamente direi qualche battutaccia e non è assolutamente il caso eh, poi c'è l'ultimo elemento che è fondamentale che riprende eh, a mio avviso la discussione mancata sulla questione della Darsena e sulla questione eh, dell'ospedale è ovviamente l'assenza di una rete di start up dedicate allo sport che, eh, sulla quale li vogliono, eh, può fare da incubatore eh, qui. Io eh, non ho parlato in questo senso di nessun genere di fantascienza, ho semplicemente portato quattro settori che eh, attirano capitali pubblici e privati, investimento e futuro, che sono in grado di eh, produrre posti di lavoro eh, tradizionali di cura alla persona posti di lavoro innovativi, sulla ricerca, convenistica e tecnologie destinate allo sport che hanno eh, a mio avviso bisogno di una grande location che potrebbe essere attorno alla cittadella Qui ovviamente qui mi fermo sapendo e conoscendo bene la differenza tra progetti e realtà, io ho letto per esempio un progetto sulla stazione di San Marco eh, che trovavo interessante la cosa che mi stupiva è che eh, secondo i eh, programmatori scusate, secondo i progettisti per, eh, oltre ai capitali, per renderlo fruibile, eh, bisognava che eh, la stazione centrale eh, servisse solo eh, per i Freccia Bianca e per Intercity. Probabilmente conoscono, chi ha fatto un progetto del genere conosce poco come funziona la logistica ferroviaria. Ecco, io non vorrei fare co eh, considerazioni eh, di chi conosce poco qualcosa, ma semplicemente portare un modello a discussione senza aver la pretesa di aver già realizzato una linea di sviluppo. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a Simona. Allora eccoci, sì, dunque grazie Silvano, e dunque hai messo un po' sul piatto tanti argomenti appunto che sono diciamo abbastanza interessanti. Eh, e anche abbastanza insomma, impegnativi tutto sommato da affrontare anche tutti, tutti insieme no rispetto al tema della cittadella dello sport. Eh, te hai detto giustamente appunto, mi hai eh, ehm, diciamo inserito come anche un po' spirito critico, no? Eh, perché eh, secondo me eh, l'accezione proprio critica ma non nel senso negativo ma nel senso eh, positivo e eh, di responsabilità no? anche collettiva eh, nei confronti appunto del futuro eh, del, eh, di tutta l'area dell'ippodromo e anche della cittadella dello sport è eh, diciamo più che doverosa e necessaria quindi questo senso appunto eh, di responsabilità e di eh, mettere al centro un po' l'interesse collettivo è necessario per cercare di immaginare, secondo me, un po' il futuro no? della, di quello che eh, potrebbe essere la cittadella dello sport. Immaginare non nel senso, appunto, come dicevi eh, anche te, eh, fantastico fantascientifico della dello scenario ma immaginare proprio eh, per cercare di capire se si fanno determinate scelte no, su un'area dove si va a parare e cosa queste scelte comportano e come possono essere gestite eh, attraverso un progetto diciamo di eh, riutilizzo di riuso eh, di riqualificazione quindi ehm, cercare di immaginarselo proprio nel senso più appunto responsabile, critico, eh, collettivo, eh, socialmente, eh, generale, nel senso che eh, deve ricomprendere più eh, bisogni possibili, no? Eh, quindi ehm, ecco, ehm, come, come obiettivo alto eh, mi porrei proprio quello e ehm, io appunto avevo, avevo fatto un piccolo articolo piccolo insomma, eh, che però toccava alcuni elementi che riguardavano appunto il futuro dell'ippodromo e della cittadella dello sport e mi ero andata a rivedere un po' di, di cose anche storiche eh, effettivamente noi siamo sempre un po' al punto di eh, avere sì una pianificazione urbanistica eh, che però poi non, eh, a cui non segue mai un progetto appunto nel senso alto del termine che dicevo prima e anche eh, nel, eh, nel senso che proponevi anche sé, cioè di toccare vari aspetti eh, che riguardano appunto eh, lo sviluppo delle potenzialità e che magari si possono anche eh, ricollegare ad esperienze più aggiornate no? della nostra. Ora oggi eh, sempre mi ero riguardata un po' di casistiche, ma già eh, nello studiarmi un po' eh, la situazione eh, della cittadella dello sport mi ero andata a rivedere sia la, eh, il piano strutturale che abbiamo, che sicuramente Stella, ma anche Maurizio, insomma eh, conosciamo l'ultimo che è del 2018, quindi avere in mente un po' che cosa eh, c'è scritto no? dentro a questo piano credo che sia utile per tutti, no? anche come, come base comune. Eh, e ci sono già delle indicazioni, cioè eh, si parla appunto di eh, mettere un po' a sistema eh, quest'area che fino ad oggi è rimasta sostanzialmente eh, mh, così un po' lasciata, no? eh, un puzzle di cose. Eh, che tra di loro eh, non hanno poi delle relazioni diciamo così eh, qualificanti eh, e anche rispetto al contesto del cittadino e sia a livello economico, sia a livello di potenzialità, sia a livello di eh, sviluppo locale, no? di eh, relazioni con la vocazione territoriale hanno ancora insomma tutto da, da sviluppare e quindi mi ero guardata un po' appunto questo discorso del piano strutturale eh, che eh, appunto ci descrive già sostanzialmente una prospettiva per tutta l'area sportiva e che eh, prevede già eh, quindi dal punto di vista strategico la riqualificazione dell'area dell'ippodromo e di tutto eh, il comparto dal punto di vista sportivo su due fronti come dicevi anche te cioè il fronte delle infrastrutture eh, quindi le grandi infrastrutture che noi abbiamo e che sono appunto di un eh, livello eh, diciamo dal punto di vista per come sono nate per come si sono sviluppate per l'inserimento eh, nelle aree verdi eccetera di un eh, buon livello ma che necessitano logicamente di un eh, eh, potenziamento anche dal punto di vista tecnologico eccetera e anche a livello sociale cioè tutto ciò che sta fuori no, dalle strutture quindi tutti gli spazi vuoti sostanzialmente o comunque eh, eh, che sono all'interno dell'area potrebbero essere appunto eh, rivalorizzati perché no dal punto di vista dello sport invece sociale per esempio no, o comunque per la visa all'aria aperta per eh, la riqualificazione del verde, quindi partire da, da quello che già abbiamo e ehm, come altri elementi appunto c'è poi tutto il tema patrimoniale che è un tema eh, che sappiamo essere abbastanza eh, problematico a Livorno, specie insomma in questo ultimo periodo e che sicuramente deve essere affrontato perché qui siamo in presenza di un patrimonio eh, di valore come si diceva prima per le destinazioni d'uso attuali potenziali anche per gli sviluppi eccetera e anche dal punto di vista poi eh, della presenza dei valori diciamo storici ambientali e legati a un vincolo comunque paesaggistico che dà un'importanza eh, un alla zona di livello nazionale anche europeo se vogliamo che si ricollega volendo al, al tema che proponevi te che eh, l'area è attrattiva già di per sé volendo no eh, quindi ha una sua naturale vocazione se vogliamo no ad essere attrattiva cioè non eh, ce, lo, ce lo dice già l'area stessa per cui ecco eh, anche quest'altro elemento e poi sempre per eh, dal punto di vista patrimoniale quindi capire bene come si deve agire eh, proprio per rispettare questo valore un po' eh, che è in, in sé no? dell'area e su cui ci sono appunto degli orientamenti eh, che si possono analizzare e sui quali bisogna un pochino mettersi, insomma riflettere si tratta di eh, avere un po di approfondire ecco sicuramente eh, andare a, a vedere degli esempi anche quello sicuramente di eh, patrimoni eh, pubblici eh, che sono stati appunto valorizzati in modo diciamo giusto in modo responsabile in modo ehm, un, appunto con una giusta immaginazione, nel senso proprio di eh, andare a realizzare un, eh, un percorso eh, che sviluppa le potenzialità senza creare danni, no? Poi senza andare a danneggiare sostanzialmente quello che c'è già. E poi eh, sempre per quanto riguarda gli esempi, eh, facevi riferimento appunto a Livorno paragonata ad altre, ad altre eh, casistiche effettivamente eh, cioè, le, le, eh, le strade possono essere varie cioè, non, eh, non c'è un, un, una soluzione unica no ovviamente di questo ne siamo coscienti tutti a maggior ragione proprio per questo Insomma c'è utile eh, sia eh, andarsi a rivedere casi, eh, ti è citato l'Inghilterra, eh, però eh, ci sono stati dei casi proprio eclatanti, si pensi a Barcellona, no? Mi veniva in mente il Montjuic con tutta la, la struttura, quella era la struttura olimpica, però comunque è un dato, oggi eh, oltre a quella c'è un parco, Uh, che è uh, fruibile tutti i giorni, quindi anche uh, coniugare la dimensione uh, diciamo, uh, dell'evento sportivo col quotidiano, no? può essere anche quello un obiettivo e che, che, che dà tanta, <ride> tante possibilità, no? può essere sviluppato in tanti modi, quindi stavo guardando proprio un esempio di un ippodromo di un'area appunto dedicata all'Ippica in Francia, in una città più piccola eh, che descriveva una, una scelta di collegarla maggiormente alla città, quindi di aprirla tutti i giorni, di, eh, quindi un approccio più soft magari rispetto a quello che potrebbe essere una cittadella e potrebbe essere appunto anche quello praticabile pensiamo per chi di voi c'è stato, per chi di noi appunto se lo ricorda, eccetera, eh, e che fece scalpore a, Pari a Parigi, si sta parlando ovviamente, quindi di tutta altra scala, eccetera. La Villette, per chi c'è stato, Parco Tecnologico, Parco della Scienza, Città della Musica, ora ovviamente è... Eh, magari non è paragonabile però comunque noi dobbiamo pensare anche a degli esempi secondo me di un certo livello per poi andare a capire quale deve essere la dimensione più giusta quindi dal punto di vista della scala no? dei rapporti per proprio mettere in valore tutto quello che noi che, è, che insiste nella cittadella, pensiamo a Valencia, pensiamo ora, questi sono grossi parchi no? scientifici, tecnologici, riguardavo anche il caso delle Olimpiadi eh, di Londra, eh, tutta una parte che era una discarica sostanzialmente, non è il nostro caso, eh, però eh, è stata trasformata, è diventata no? è un nuovo, eh, tutta la East London ed è stata rivalutata per le Olimpiadi ma poi sarebbe stata rivalutata comunque, quindi eh, cercare di, di, eh, di tracciare un discorso, di o di continuare se vogliamo un discorso eh, urbanistico eh, che tenga conto appunto e condivido anche di, di, di tutte le sfaccettature eh, più anche eh, attuali Penso a Parigi, a Parigi ci sono, a Parigi ci sono molti, moltissimi esempi, eh, poi mi ero, va bene, quello più antico, per esempio, ed è enorme il bosco di Amsterdam, in cui c'è bacino di canottaggio, eh, impianti sportivi di tutti i tipi, campi da tennis. Quindi, cioè, la cittadella dello sport non vuol dire solo sport, no? Ci può essere cultura, ci può essere tecnologia, ci può essere dentro eh, il verde, lo stare all'aria aperta, il picnic, cioè ci può essere tutto secondo me volendo. Quindi ecco, io eh, direi intanto questo, poi vediamo se, se può essere sufficiente per, per ora, ecco, per iniziare. Sì, eh, in, in, in, ti ringrazio. Eh, il parco della viletto lo conosco bene, cioè, a lungo c'è stato un periodo che ci studiavo, quindi eh, è un esempio diverso, sì, però, però molto utile. Secondo me è utile per, eh, cioè per far capire che ci deve essere anche un cambio di mentalità no? nel... Eh, nel Nell'immaginare, nell'approcciarsi, nel pensare, e questo cambio di mentalità ci deve portare, insomma, verso un, no? un progetto che sia eh, il più possibile, eh, eh, non voglio dire condiviso, ma che sia il più possibile vicino a tutti, eh, a, a tanti più bisogni, no? Eh, si, eh, eh, eh, possibili cioè da, da soddisfare quindi eh, cercare di allontanarsi sia dalle nostre no? da quello che vorremmo ognuno di noi che, ci che venisse fatto eh, in futuro sia anche da dover accontentare no? o o quello che c'è già o gli interessi eh, sì. eh, alcuni interessi alcuni bisogni alcuni, ecco bisogna uscire un po da questo secondo certo. me eh, fare sì, uno sforzo eh, per poi non è detto poi magari si sceglie la via più, eh, più semplice più però dobbiamo sì eh, sforzarci ecco di pensare certo, a dei certo. modelli come dicevi te appunto ok io ti ringrazio molto e sono molto contento di passarvi la parola a Maurizio, eh, che ha un'esperienza plurale, sia co come manager dello sport eh, che come politico eh, ben attento al dibattito e alla dimensione istituzionale. Quindi ti passo la parola a Maurizio e ti ringrazio di essere intervenuto intanto ciao a tutti buonasera a tutti e mi fa davvero piacere poter contribuire alla discussione hai toccato come ha già detto anche simona diversi punti e, e io riparto da quelli cioè perché si può parlare oggi di economia dello sport perché siamo a parlarne in un momento in cui l'economia dello sport si intreccia con gli assetti territoriali. Quindi eh, è sempre esistito, sempre sarà e sarà sempre il successo politico a individuare e selezionare quelle tendenze che possono essere lungimiranti e capire come utilizzare e, e capire come farle insediare sul proprio territorio. Che sia questo, il caso della darzia in europa che sia questa la cittadella dello sport che sia questa eh, una zona retrostante produttiva un distretto industriale più o meno quindi la capacità politica è quella di selezionare le proposte se ci sono capire di che eh, portata sono quali ricadute hanno che vantaggi appunto possono avere su più fronti quindi lo sport eh, è una parola immensa grossa, enorme lo sport comprende la fase del benessere la fase del, diciamo, della pratica agonistica la agonistica eh, amatoriale agonistica professionale gli eventi le strutture sul territorio che curano costantemente giorno dopo giorno e i propri associati i propri praticanti specifici quindi ehm, aver visto una commissione eh, consigliare eh, che trattava della questione wave guard in contrapposizione con quella dei cavalli che appunto è stata svolta un paio di mesi fa un mese e mezzo fa è un po' eh, deprimente perché lì si è misurato veramente okay, la qualità politica che la nostra città offre perché di fatto questi sono consiglieri comunali e non c'è da aspettarsi poi granché dei salti eh, miracolosi da parte di assessori o sindaco che io ho incontrato sulla questione dei wave guardian perché finalmente un sindaco dice mi fai andare a sentire questa gente che fa il surf, cosa dicono del surf, ok? Quindi io cosa ho detto del surf al sindaco? Lo ripeto a voi, ma che non è una questione solo legata al surf, è una questione legata alla portata di un, un investimento potenziale sul nostro territorio, ok? che viene proposto da un richiedente. Io cosa ho detto al sindaco? Al di là che io faccio il surf, che mi piace fare il surf, e mi piace farlo in mare, eh? ok? L'opportunità di una piscina di acqua salata e non di acqua dolce significa avere un attrattore, un elemento di attrazione costante in un territorio dove la temperatura anche invernale non scende mai sotto di zero, due gradi di notte. Occasionalmente due o tre giorni l'anno può essere anche nella fase diurna di 2 gradi. Ma eh, rispetto al wave, eh, wave Garden in Irlanda o rispetto a quello in Svizzera, quanti giorni di più noi possiamo lavorare? Cioè, le domande che ci dobbiamo fare quando valutiamo un elemento progettuale, un elemento di richiesta di un soggetto che si vuole insediare sul territorio, non sono solo vedere, vedere se c'è l'antimafia pulita, ok? ma capire che tipo di eh, struttura, con quale capacità di essere anche rimossa nel tempo, perché se non funziona più una cosa, se c'è un fallimento, come la rimuovi? Perché quando fai la dazza in Europa, se poi non funziona più, non rimuovi più nulla. Quando fai attrezzature di tipo sportivo, se non funzionano, i costi dell'eliminazione e della rigenerazione del territorio sono sicuramente minori quindi secondo me le cose vanno viste da questo punto di vista cioè e, e dare una, un significato numerico che poi alla fine le cose si valutano con i numeri ok? a una proposta che viene fatta e invece io ho sentito parlare di e allora livornesi che hanno il mare come fanno ad andare nell'onde della piscina, chissà quanto costerà, cioè non ci combinano niente gli guernesi con il waveguard ma proprio niente. Io eh, non lo so se eh, in un periodo dove ci saranno poche onde, io parlo di, da praticante, non da, eh, non da diciamo eh, lavoratore del settore. Non so se avrò abbastanza soldi per farlo, oppure e me, me ne aspetterò le onde non lo so so soltanto che quello va visto come il cavallino matto oppure come eh, l'acqua fan di, di Riccione oppure come il, il, il Disney World di Parigi cioè c'è un flusso che eh, effettivamente lo sostiene o non c'è? Questo è la, che deve essere chiesto soprattutto a uno che fa un investimento del genere c'è o non c'è? poi si vede se i cavalli sono eh, più eh, elemento attrattivo quanti giorni possono lavorare, a chi possono dare lavoro cioè, se si vuole fare un'azione una, diciamo, una, um, un di tipo migliorativo economico bisogna vedere queste cose qui no se il surf è più bello del, del, del carling o è più bello delle bocce o è più bello cioè mh, bisogna vedere purtroppo i numeri le statistiche e anche la rete in cui si insedia perché tra avere un aeroporto a, 20, a 25 km o averlo a 250 potrebbe essere il fallimento di una cosa okay, di uguale valore su un territorio piuttosto che un altro perché la gente per questo tipo di, di struttura si muove in aereo Cioè uno dice vado lì con la mia squadra nazionale a prendermi mm -hmm. l'acqua salata standardizzata per prepararmi alle Olimpiadi perché l'acqua salata ragazzi non è come l'acqua dolce per un surfista visto che ora è anche sport olimpico avranno bisogno di fare preparazioni standardizzate un po come si riproduce in palestra un movimento che poi si farà in un'azione sportiva e completa allo stesso tempo chi vorrà fare un corso effettivamente una sicurezza per farlo può decidere di andare a libro anziché andare nei paesi baschi oppure in portogallo oppure alle canarie oppure chissà da quante, altre, da quante altre parti, perché comunque oltretutto il nostro wave garden, per esempio, si inserisce in un tessuto anche culturale, cioè non tutta la gente che, che fa sport sono persone che vedano solo lo sport, cioè, quindi ecco, anche questi aspetti e soprattutto questi aspetti fanno, eh, danno eh, merito alla qualità politica di operare delle scelte, se non si ragiona in questi termini, ma si ragiona in termini okay, di chi andava alle corse, che bei tempi e quasi quasi e ci ho trovato anche la fidanzata, non è così. Io capisco che può essere una parentesi meravigliosa per tanti livornesi. Eh, c'era dei miei amici si divertivano tantissimo, andavano lì e mettevano le boghe nei caschi della gente dei votorini, capiti le boghe, quei pesci puzzolenti, si divertivano tantissimo, cioè ricordi incredibili, no però poi alla fine cioè, eh, non si parla della cosa economica. Quindi ecco, io eh, come, come elemento porto in discussione questo, per me il Wave è spersonificato eh, dalla mia... Eh, come posso dire, dalla mia passione e dal mio lavoro, è un elemento oggettivo su cui può essere costruito un elemento di attrazione, basta, cioè, non ce n'è altre cose come ti puoi da aggiungere dal punto di vista eh, dell'enfasi e, della, e delle, della passione verso uno sport. E così come altri sport, per esempio quando io eh, attraverso eh, il legame di Buongiorno Livorno che mi permetteva di presentarmi, contattai de Klaus Di Biasi dissi Klaus Di Biasi è importante più trovare una scuola di tuffi da insediare a Livorno o fare una struttura per cercare cioè qui prima l'insegnante prima poi la struttura o prima la struttura è... te saresti in grado di venire a coprire una struttura per piscina per i tuffi a Livorno? perché parlando anche con Ilaria Tocchini, lei mi disse, guarda, ci vuole proprio un'altra struttura, cioè non, non si può modificare, adeguare nessuna delle nostre basche, per una cosa di, di sicurezza, di misure e di tutto. E lui mi ha detto, sarebbe bellissima una piscina a Livorno, perché una è a Trento, una è a Roma, Roma comunque, non è proprio una città di mare, e Trento non è proprio una città di mare, Livorno sarebbe una cosa... Eh che noi copriremo come federazione volentieri, quindi vedete, da, da, dalle onde passo ai tuffi con lo stesso entusiasmo è vero che mi piaceva fare i tuffi come mi piace fare il surf, però penso che a qualsiasi ragazzo di Livorno si chieda se eh, potesse avere una scelta anche di fare uno sport i tuffi se non fare soltanto per non fare proprio soltanto le siuschi e i cammelloni tutta la vita e sono son convinto che sarebbe un buon bacino Sarebbe sicuramente una, grazie alla, alla, alla, al clima di Livorno. Sarebbe un posto dove anche la nazionale ci va volentieri più, piuttosto che andare a Trento, cioè, al cioè, non, cioè, sono tutte cose secondo me di estrema importanza e sono tutte cose che io non sento mai discutere. C'è cioè, poco da fare. Quindi, il, il dibattito serve. Certo, contro Cavalli proprio non è un dibattito, non è nulla, è una cosa che non appartiene nemmeno alla politica, appartiene forse ai civili, ma mm, non ne parlano nemmeno da civili, okay? per rimanere, utilizzare un gergo rivolnese. Quindi mi fermo qui, mi fermo qui per ora Silvano, ti ringrazio. il microfono silvano ha fatto l'effetto pesce dentro il coso messiamo dentro la sfera stavo ringraziando maurizio innanzitutto di averci riportato anche al dibattito degli ultimi giorni ovviamente per il discorso che fa lui vale anche quello complessivo della redazione il fatto di essere appassionati di sport non c'entra niente il fatto che magari conoscendo lo sport in maniera un attimo eh, così meno eh, così istintiva ti rendi conto che c'è dietro una risorsa molto importante per lo sviluppo della nostra città. Ora passo la parola a Stella, eh, che non presento perché eh, insomma tutti conosciamo, eh, mi sembra ci sono eh, diversi elementi. Eh, di interesse e eh, come sono stato curioso di sentire punt i punti di vista dei nostri amici, ovviamente sono altrettanto curioso eh, di sentire il tuo intervento. Ti ringrazio di essere venuta. Grazie a te Silvano e grazie a Codice Rosso. In effetti questo dibattito mi risulta molto interessante anche per le qualifiche dei, degli interlocutori di stasera perché davvero hanno tirato fuori molti spunti che in buona parte condivido. Volevo però fare una piccola analisi più come dicevi all'inizio tu Silvano, eh, nel mio caso dal punto di vista amministrativo e anche un po' come presidente della commissione bilancio per quello che vedo girare appunto nei capitoli del nostro bilancio comunale nella commissione che presiedo e eh, riguardo anche alle successive riflessioni che possono emergere. Dunque quando parliamo di economia dello sport necessariamente i, i nostri ragionamenti devono essere appunto collocati in eh, dei diciamo dei canali che stanno all'interno della programmazione pubblica, in particolar modo mi immagino un documento unico di programmazione, un cosiddetto DUP che contenga degli obiettivi eh, di questo calibro. Ecco, in questa ottica ovviamente ci vanno collegate le risorse economiche, ma anche quelle umane, e ci va collegato anche uno dei ragionamenti fondamentali che faceva Simona prima di me, cioè il ragionamento sul patrimonio, sullo stato del nostro patrimonio che ovviamente eh, necessita non solo di un restyling ma di un vero e proprio ripensamento generale che va associato ovviamente con delle strategie politiche che ci possano consentire di ragionare appunto a 360 gradi, cioè noi quando ragioniamo di economia dello sport secondo me Silvano anche dal punto di vista del, della politica, dell'amministrazione nello specifico dobbiamo ecco, volare alto proprio come se noi avessimo non so, eh, un, eh, una specie di drone che ci fa vedere le cose, effettivamente ci fa scattare delle foto dall'alto, ci fa vedere le aree anche dal punto di vista urbanistico della città che possiamo associare a eh, strategie, risorse anche umane e a gestione del patrimonio. Dunque, ehm, come giustamente, riprendo un po' l'intervento di Simona, ma poi arrivo anche a quello che ha detto Maurizio, se mi riesce. Dunque, eh, per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, come diceva Simona, non solo il patrimonio, ma proprio quello che è contenuto nel piano strutturale, ci dà già un'indicazione di massima del fatto che tutta l'area dell'ardenza ascrivibile alla cittadella dello sport, ma anche all'area dell'ippodromo, dovrebbe essere pensata, come si diceva, come tutta un'area unitaria, unitaria eh, dove poter associare dei servizi, anche dal punto di vista sociale ed educativo. Noi abbiamo per esempio eh, un nuovo che è attivo da pochi anni, il liceo dello sport, che può essere potenziato, abbiamo un'area che comunque già di per sé, come è stato già detto, è attrattiva e mh, in passato, sicuramente durante l'amministrazione 5 Stelle, ma io auspicherei anche con questa amministrazione, mh, ci sono stati degli imprenditori, dei gruppi che si sono avvicinati e che avevano interesse anche a tutta l'area in sé per sé per una vera valorizzazione complessiva che partiva ovviamente dalla riqualificazione dello stadio con sostanzialmente una demolizione e ricostruzione, quindi non andando a consumare altro suolo, una valorizzazione anche eh, appunto di tutto quel settore, ma anche di, di un compendio importantissimo che era l'area del Scaprilli, ovviamente con altre funzioni. Non dimentichiamoci poi, anche qui dico, mi collego a Simona che ha parlato di parchi, di eh, polifunzionalità di queste aree in altre zone, in altri paesi, e quindi eh, in, non dimentichiamoci mai perché questa amministrazione tanto sembra dimenticarsene che c'è un progetto già finanziato per la riqualificazione di tutta l'area della Ceschina come parco del mare, come grande polmone verde pubblico, che non sia più un bosco per quanto affascinante, ma attualmente in sostanza inaccessibile, ma un vero parco pubblico che sarebbe un bel polmone di servizio, di servizio, diciamo dal punto di vista proprio del verde. Affiancato a, a un'area del Caprilli da, da rivedere secondo me anche con, giustamente con l'idea che diceva Maurizio in senso proprio di prospettiva ma anche con tutto quello che ci sta dietro quindi l'area eh, degli impianti sportivi che con molta lungimiranza eh, amministratori che, che hanno preceduto hanno pensato tutti a compendio in quell'area veramente ricca dal campo scuola ovviamente allo stadio eh, palamacchia, palacosmeli, la piscina, camalic neri, tutti impianti che andrebbero appunto come diceva Simona visti eh, eh, come un unicum però con dei servizi, quindi con un'economia che possa stare a traino di questi, di questi stessi sport ecco, visti in modo, in modo veramente integrato. Eh, dal punto di vista eh, più amministrativo eh, quello che si stava pensando, che poi al di là del progetto eh, che poteva essere anche complessivo e su cui ci potevano essere già dei soggetti interessati a tutto tondo, con una concessione di valorizzazione molto importante tutta da, da studiare e definire, c'era anche comunque l'interesse cioè che richiamava Maurizio anche per la... Per, una, per un settore, per una, una parte dell'area del Caprilli con il progetto dello Wave Park che comunque è di per sé molto interessante e sarebbe comunque un volano importantissimo. Però poi c'è il tema anche delle sport di base, cioè il tema dell'impiantistica sportiva eh, proprio a livello di gestione e di tenuta, di tenuta del patrimonio. Da questo punto di vista, per quanto riguarda ad esempio... Eh, la, la problematica anche molto attuale delle piscine l'idea era quella di trovare ehm, una forma innovativa di gestione che andasse nella direzione di una fondazione dello sport che non è una cosa eh, è un'esperienza già fatta in altri comuni, per esempio Reggio Emilia che naturalmente è un comune a trazione centrosinistra, dove è stata trovata questa forma gestionale che poteva consentire già quella di per sé una maggiore attrazione di, di investimenti privati, una, magari una maggiore efficienza rispetto a quella che attualmente ci garantisce eh, il settore sport, sport della, del Comune di Livorno e poteva essere pensata come un soggetto, ovviamente mh, con la partecipazione del, del Comune, che poteva riprendere ecco, strutture come le piscine che attualmente sono, eh, insomma, sono state date con un bando pubblico a dei soggetti che attualmente magari abbiamo letto tutti no? le notizie in merito che non si dimostrano molto adeguati. Quindi, da quel punto di vista lì, sarebbe una sostanziale, una, ancorché parziale, reinternalizzazione, mentre per altri. Per eh, altri impianti come per esempio lo stadio, come la stessa area dell'ippodromo, si può pensare a una concessione di valorizzazione, quindi di sgravare magari il comune da costi che sono esorbitanti, che sono di difficile gestione. Quindi ripensare tutto il patrimonio in un'ottica di valorizzazione complessiva. E poi si sposa con dei ragionamenti che, che faceva anche Silvano, per esempio sulla convennistica sportiva c'erano state erano state fatte in passato delle ipotesi, erano venute fuori delle ipotesi per quanto riguarda l'area dell'atleti, come eh, possibile sede di convegni sportivi, ovviamente qui bisogna ragionare in termini urbanistici e di integrazione pubblico-privato. Eh, per quanto riguarda poi la questione eh, del, de, della partecipazione, comunque della della, della ipotetica condivisione di cui parlava Simona o più che altro del ragionamento collettivo perché Simona diceva magari non proprio una condivisione sociale, ma una quantomeno eh, una, si diceva, una partecipazione un ragionamento collettivo su queste materie che sono estremamente importanti eh, su questo tema a me è molto caro il ragionamento che avevamo fatto anche nel programma elettorale per il 2019 era quello di base di garantire un, eh, una struttura di partecipazione per tutte le opere pubbliche, per tutti i processi urbanistici, che tenesse di conto, per esempio per quanto riguarda le opere pubbliche, ma anche delle eventuali valorizzazioni con apporti del privato, di una soglia oltre la quale si dovesse fare per forza un dibattito pubblico, sul modello, diciamo, della legge della partecipazione della Regione Toscana, però ovviamente con una soglia economica più bassa e con una gestione del Comune. Per esempio, eh, la soglia doveva essere scelta, nella nostra idea, dal Consiglio Comunale, poteva essere economica ma poteva essere anche di natura strategica. Su alcuni temi si fa per forza il dibattito pubblico, come si fa in Francia. Per esempio, 5 milioni... Come soglia economica il Consiglio Comunale potrà scegliere, che ne so, 5 milioni di euro. Tutto quello che è sopra i 5 milioni di euro nel bilancio comunale dal punto di vista degli investimenti, quindi il piano triennale lavori pubblici, va sottoposto a dibattito pubblico. Il dibattito pubblico come è stato fatto anche se magari tardivamente dalla Regione Toscana sulla piattaforma Europa, proprio la stazione marittima, come dovrà essere fatto per l'area dell'ospedale, così mi ricollego a quello che diceva anche Silvano, Dovrebbe essere fatto eventualmente su questo tipo di investimenti, su questo tipo di, eh, di pensiero, di quest su queste strategie dal punto di vista dell'economia sportiva. Proprio per creare, per, fare, mh, per renderci conto no? come, come amministratori e come tecnici, anche oltre che politici, del reale impatto che un progetto di questo genere potrebbe portare alla nostra città. Cioè Livorno poi alla fine in soldoni ci deve credere, i livornesi ci devono credere su una cosa del genere, perché far calare dall'alto una riqualificazione no? di così grande importanza su un'area così rilevante e preziosa per la nostra città, secondo me non deve prescindere da un tema strutturale anche di partecipazione. Dopodiché, eh, beh, vabbè, il patrimonio, io è inutile che dica... Eh, quali eh, vicissitudini abbia passato nella nostra città anche recentemente qui c'è un tema anche di eh, riscatto dall'eventuale corruzione su cui eh, sta indagando la, la magistratura e quindi questa è un'ulteriore cartina di tornasole della, della situazione che, che, ci, che comunque c'è da, da gestire inevitabilmente per quanto riguarda eh, quello che si diceva ci vuole sì un cambio di mentalità un cambio di mentalità come diceva Simona ma anche nei ragionamenti numerici come ci diceva Maurizio io faccio solo un esempio e Maurizio giustamente io purtroppo eh, posso immaginare dall'esterno lo scoramento che un osservatore possa aver valutato dopo aver sentito la discussione e se non ho capito male quello a cui si riferiva si trattava addirittura non di una commissione consigliare magari direttamente del Consiglio Comunale, perché l'essi forse un suo post, dopo questa discussione in Consiglio Comunale a partire da cosa? Da una mozione della Lega che era a favore dell'Ippica, sulla quale, ora banalizzo, però purtroppo il tema era questo, in favore dell'Ippica, sulla quale mozione poi in realtà in sostanza sarebbe stato d'accordo anche il Partito Democratico, però alla fine ha votato contro poiché era proposta dalla Lega, si è sviluppato un dibattito surreale, mi scuso anche se non rappresento assolutamente tutto il Consiglio Comunale, però per dire magari fosse stata una commissione, magari avessimo potuto discuterne in commissione, non certo nella commissione di bilancio, dove comunque noi proviamo a tirare fuori temi su tutte le cifre che vediamo girare anche nelle variazioni, ma non era neanche una commissione urbanistica in cui si è ragionato un pochino più nello specifico delle diverse progettualità, ma io faccio un altro... e quindi si è sviluppato un dibattito effettivamente eh, alieno rispetto a persona che magari, rispetto a orecchie e all'intelletto, di una persona che magari si intende di sport e che malauguratamente per lei l'ha seguito, quindi rinnovo le mie scuse, anche essendo rappresentative di tutti. Eh, però, tornando invece a quello che è il ragionamento, e poi mi taccio, più nello specifico... Eh, come Presidente di Commissione, ahimè, questa mancanza di, di eh, programmazione, per carità, su un tema difficilissimo, però per cui eh, abbiamo un sindaco che ha, avrebbe la delega allo sport e da cui mh, ci piacerebbe magari vedere, ascoltare delle proposte un pochino più di lungo raggio, un pochino più di prospettiva. e, e Invece troviamo in Commissione Bilancio, eh, ieri praticamente abbiamo discusso tra le altre cose, una, per fare un esempio a caso, una variazione anche del piano biennale dell'acquisto dei servizi contenuto nel DUP, dove abbiamo due ennesime cifre per l'ippodromo, ma vi devo spiegare di che tinta, cioè che roba è, Cioè, un, oltre a quello che sono contenute nei 2003, 2003 famosi su cui noi tanto abbiamo attaccato. Ci sono eh, 55.782 euro di servizio di assistenza al RUP per verifica, progetto, direzione, lavori e intervento di rifunzionalizzazione del Podromo Caprilli. E poi altri 42.300 euro per servizio di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione e intervento di rifunzionalizzazione di podromo Caprilli. A questi erano praticamente collegati, sono quasi 98.000 euro in due somme diverse che erano collegate alla precedente variazione di bilancio, famosa variazione dove loro hanno investito 2 milioni e, e 3 dell'avanzo eh, per investimenti, e questi praticamente questi soldi qui, questi quasi 100 mila euro, se li erano sostanzialmente, io interpreto, dimenticati, eh, diment dimenticati che dovevano essere contenuti anche nel piano biennale dell'acquisto dei servizi dove ci sono tutti i contratti, tutte le gare che devono essere fatte. No? Quindi vuol dire che fino a che non si va a lunedì in Consiglio Comunale, questi interventi di assistenza per il progetto di direzione dei lavori, per le corse che dovevano partire a luglio, non, si, non possono fare la gara. Cioè per dire, qui si corre dalla rincorsa alle corse dei cavalli, con ulteriori atti, con dimenticanze, con cose che non hanno niente a che vedere con la programmazione con un, un, diciamo, un tema eh, che in senso un pochino più maturo stiamo provando ad affrontare eh, stasera. Perché noi abbiamo detto al sindaco, cioè, perché non pensiamo a tutto fondo, sull'area dell'ippodromo, e invece di parlare di nostalgia delle corse dei cavalli, dover dimostrare che si apre l'ippodromo perché siamo più bravi di Nogarin, queste cose qui, e il mio nonno, l'amizia, eh, io ci ho trovato la fidanzata, al Caprilli, tutto, tutto valido, come diceva Maurizio, però da questi atti di bilancio noi e di, degli strumenti di programmazione principali noi comprendiamo quale eh, superficialità e quale approccio totalmente diverso da quello di cui parliamo stasera a, a mio parere abbia questa amministrazione quindi io vi ringrazio per gli stimoli dopodiché magari Silvano facciamo una seconda puntata io elaboro meglio tutto quello che è stato detto perché qui ci vuole davvero una, eh, una strategia e io condivido mh, gran parte di quello che è stato detto da, da Simona e da Maurizio prima di me bisognerebbe mettere a sistema eh, tutto quello che è stato detto, inclusa tutta la, poi mi tutta l'aspetto sociale legato allo sport, perché è chiaro che se noi liberiamo risorse, che riusciamo a liberare risorse a rendere più eh, efficiente la gestione dello sport e dei nostri impianti, eh, riusciamo a eh, stanziare ulteriori risorse per tutto quello che è, tutti quelli che sono gli sport cosiddetti. Eh, di base per attività che siano associate all'educazione, eh, per far ripartire magari giustamente le attività sportive in modo ancora più eh, importante dopo il covid. Eh, te parlavi di start-up, dimenticavo questo aspetto fondamentale. In bilancio ci sarebbero delle risorse discusse anche queste ieri, 150 mila euro per contributi alle start-up che Simoncini ha tanto voluto, ma che sono, ma che sono eh, una parte molto residuale dell'avanzo libero di amministrazione che è quota 5 milioni e 3. E quindi invece noi abbiamo sempre chiesto che si riuscisse a iniettare un maggior numero di risorse anche di spesa corrente nell'economia locale in un momento come questo in più avremmo proposto anche addirittura se abbiamo pensato a un bonus per lo sport e per le attività culturali che potesse essere appunto appannaggio delle famiglie che potrebbero utilizzare eh, questo bonus magari di 4-500 euro a famiglia per eh, pagare diciamo in qualche modo l'iscrizione alle associazioni sportive o alle associazioni culturali in un momento di ripartenza il che aiuterebbe la, il rilancio della socializzazione dei ragazzi aiuterebbe le associazioni stesse che non sarebbero in questo modo costrette a fare dei bandi sarebbe un bonus che spendono le famiglie e che avrebbe questa doppia valenza di natura sociale e di natura economica per, la, per ripartire in un momento del genere questa è solo l'ultima idea contingente, ma come avete detto giustamente voi, vuole un compendio di iniziative e di prospettive che certamente noi non stiamo ritrovando nell'attuale dibattito pubblico. Grazie. Allora, prima di tutto ti ringrazio molto. Eh, io dico due o tre cose... Poi, nel rigoroso ordine che ci siamo dati, eh, facciamo tipo tre minuti a testa. Ora, a regola possiamo parlare fino a domani mattina, perché c'è a fine esaurimento forze fisiche, eh, però abbiamo detto che questa è soprattutto una registrazione per chi quando avrà tempo eh, ci vedrà, e sono in diversi che mi hanno già scritto appena posso vi vediamo, eccetera, eccetera. Quindi, se ci teniamo su un format eh, così più economico... Uh, sicuramente poi dopo abbiamo una risposta in termini, in termini di interesse uh, vi risponderò a slogan per quanto mi riguarda ringraziandovi uh, allora prima cosa uh, a me sembra che Livorno abbia bisogno di una forza d'urto uh, sono d'accordo sulla versione del consenso cioè non è possibile uh, pensare politicamente un, un, uh, una visione, una struttura del genere senza uh, consenso però è la forza d'urto che cambia le cose, in termini sociali e in termini economici. La forza d'urto si dà con la mobilitazione dell'opinione pubblica nelle varie forme e che poi con la forza dei capitali, questi sono gli elementi che cambiano, eh, che cambiano le cose sul campo. Eh, sono d'accordo sul fatto che il dibattito debba proseguire e già rispetto alle questioni che poneva Stella mi venivano a mente... Alcuni capitoli per una seconda puntata e penso eh, sia giusto opportuno e importante poi discutere fra di noi per, per offrire eh, un ulteriore aggiornamento penso che eh, una parte del futuro della nostra città passi attraverso un'esperienza del genere e aggiungo in pochi secondi una sola cosa rispetto al quadro che vi avevo detto precedentemente anzi ne aggiungo due la prima è che solo attraverso una fondazione si può fare un lavoro così complicato. Eh, quindi attraverso un equilibrio eh, tra gli strumenti di governance, quale è la, eh, una fondazione, e gli strumenti di governo che sono tipici eh, delle istituzioni civi, civiche e comunali. Eh, L'altra questione eh, è che vi dico, eh, proprio nell'ottica eh, tecnologie, start Convegnistica, non sottovalutate la potenza degli sport digitali eh, che sono arrivati a numeri, partecipazione e mobilitazione economica di tutto rispetto, eh, e soprattutto anche a capitali pronti a investire su questo tipo di tema, dandogli uno sbocco sia di ricerca tecnologica che di convegnistica, si fa veramente qualcosa all'avanguardia. Ovviamente quella che abbiamo chiamato la torta, cioè il dibattito eh, politico attuale, culturalmente il centro-sinistra è vecchio di 25-30 anni, non riesco neanche a collocarlo eh, così, in uno spazio temporale di non di questo nome, più o meno, salvo qualche punta d'eccellenza, anche la sinistra diciamo più acquiescente nei confronti del centro-sinistra è molti anni addietro alla realtà, nonostante le pretese, gli slogan, eccetera, eccetera. Ora, senza offendere nessuno e soprattutto senza polemiche, guardando in avanti, un dibattito di questo tipo può aiutare a portare la nostra città al calendario di oggi. Eh, Simona, eh, come si dice, ultimo giro, innanzitutto ringraziandovi della presenza, scusa, e poi ovviamente come, di tra, come da tradizione ci salutiamo nella camera oscura da dove ci siamo trovati. Prego Simona. Sì, allora, dunque, eh, ma da aggiungere, insomma, sono state dette tante cose. Io ovviamente, eh, giusto appunto, per eh, dovere di cronaca, seguo anche un po' no, tutta la vicenda dal punto di vista politico, con eh, Buongiorno Livorno, il tavolo urbanistica, e diciamo alcune cose sono state proposte anche no quindi in commissione eccetera quindi eh, a maggior ragione insomma sono doppiamente importanti sia per quanto riguarda la parte amministrativa soprattutto eh, il discorso della spesa no che era stata insomma trattata eccetera dei due milioni e mezzo che poi insomma è stata ripensata eccetera. Ma anche lì eh, mi viene da pensare, sulla base di quello che eh, si diceva, eh, insomma, diversamente eh, sarebbe stata appunto. Eh, se eh, in, improntata magari a un discorso di innovazione, a un discorso anche eh, pur relativamente all'ippodromo, ma se avesse prospettato no, anche una minima innovazione, una minima visione anche in quel settore, cosa che invece assolutamente, cioè eh, una spesa enorme no, per no, avere un, un qualcosa che non non porta a nulla sostanzialmente o comunque, eh, come si diceva, ci porta indietro nel tempo e questo non ci serve. E poi, eh, sempre da aggiungere eh, rispetto a, a tutte le cose che si sono dette, ehm, un discorso di... Eh, visione sempre ovviamente quella bisogna arrivarci il più possibile appunto tutti insieme attraverso tutti gli elementi che, che sono stati proposti anche da Stella eccetera e, e far sì anche che questa opportunità è ehm, non, eh, non ci porti no, in una direzione che non, vog, eh, che non vogliamo, cioè che è quella ora tanto per banalizzare la Livorno dei supermercati, la Livorno dei... Cioè cose che abbiamo già visto, no, che abbiamo già vissuto e che eh, del, un modello di sviluppo no, che non è assolutamente da, da percorrere. Eh, su, quindi... Eh, questa, eh, questa visione deve servire anche a calmerare, a controbilanciare a controbattere come dicevi te una, una strada eh, che eh, no, non ci interessa intraprendere, no? almeno eh, da un punto di vista e deve anche compensare eh, diciamo, le difficoltà sociali no? di una parte eh, della popolazione, Quindi, cioè non deve andare a premiare no? o, a, o, o, o andare verso delle, delle categorie sociali che già tutto sommato eh, non, non hanno bisogno ecco, eh, detta proprio, eh, non so se, se potete essere d'accordo cioè, bisogna cercare anche di eh, riequilibrare la situazione dal punto di vista eh, sociale cioè deve essere un'opportunità per tutti ma soprattutto per chi è svantaggiato secondo me o, o deve avere anche quell'impronta lì ecco eh, per cui e, e questo è, è un elemento in più che deve essere valutato in questa in questa ottica più complessiva più divisione che si diceva poi ovviamente anche il discorso per eh, così qual dire qualcosa sul discorso delle onde e io ci sono sicuramente meno, meno dentro insomma al discorso sportivo vero e proprio eh, ovviamente anche quella deve essere inserita in un eh, discorso più unitario cioè e quindi a, automaticamente cambia prospettiva cioè se si racconta in un modo o in un altro no eh, cioè dal punto di vista urbanistico le cose cambiano eh. è abbastanza semplice però e, e quindi ci vuole una narrazione magari corretta, cioè che cerchi di inserire gli elementi eh, nel modo migliore possibile per avere un, eh, un disegno più, più realistico, ecco, più anche eh, possibile di, di riuso di tutte le aree e di, di definizione degli usi eh, dei diversi delle, delle diverse zone ecco, grazie. Quindi, no, ma eh, grazie a te, Simone. Eh, ci mancherebbe. Mau, a te la parola. E sarò molto breve perché poi, alla fine, voglio chiudere con delle considerazioni su come te hai aperto la, la discussione, cioè sulle scienze economiche di livorno poi alla fine che è sempre stata una cosa che eh, ci ha tenuto tanto attenti e per lungo tempo anche e c'è un altro aspetto che la politica non, eh, non considera cioè quello dell'opportunità di investire nell'economia reale piuttosto che in ambiti finanziari e questa è una cosa che che dovrebbe rendere merito a chi invece dice ho un progetto territoriale. E questo aspetto dei mercati finanziari è totalmente sconosciuto dalla politica. E capi, capi di partito a livello nazionale si esprimono in dei modi che sono veramente cioè, incredibili, no? cioè, incredibili. E quindi, quando c'è una liquidità che circola con questi tassi di interesse, chiaramente chi, chi è faina, chi è, chi è veloce, chi è furbo, chi è strutturato e che gli piace, il guadagno, non viene a dire faccio un progetto territoriale. Ma nemmeno la versa in Europa, ma nemmeno ma qualsiasi cosa che immobilizzi più di 2-3 ore quattro ore cinque ore una massa di capitale non la prende in considerazione cioè noi eh, si fa uno sbaglio tutti noi di proiettare nel proprio futuro ok tutte le certezze che abbiamo ci siamo costruiti in quello che abbiamo vissuto fino a un certo momento fino a quel momento lì lo facciamo tutti è una cosa umana, umanissima. Ecco, l'economia in questo momento non va e non segue questo tipo di eh, cadenza naturale della maturazione del pensiero anche illuminato di chi può guidare una popolazione più o meno eh, grande. Quindi pianificare il territorio oggi significa non lodarsi del proprio territorio e dire noi ce l'abbiamo meglio, ma come ce l'abbiamo bello noi, cosa molto livornese. no? Noi abbiamo un territorio, come ce l'hanno in tanti altri nel mondo, ma in tantissimi altri, dove l'economia territoriale può, chissà, cedere il passo, potere, opportunità a un'economia, della, della, come ti posso dire, della scommessa, dei contratti, delle, delle, de, de, di quelle che sono tutte le interrelazioni finanziarie mondiali tra beni, valute e, e, e chissà quant'altro, ok? Beni di ogni tipo, e quindi a questo punto noi cioè, bisogna non soltanto collocare il territorio in una competizione che c'è, che esiste perché dalle altre parti sono intelligenti tanti sono intelligenti non ci sono solo gli scemi nel mondo con territori anche molto più avvantaggiati dei nostri per aree geografiche, per, per qualità geografiche per qualità clima, climatiche cioè. quindi io eh, oltre a dire svegliamoci perché l'economia va forte dico anche facciamo un bagno di umiltà perché il nostro territorio è un, è un buon territorio ha un buon clima in questo momento di covid le persone vorrebbero respirare l'area livornese invece di tante aree più, are, aree più asfittiche del nord italia ok dove c'è più casistica mh, perché effettivamente le interrelazioni sono più strette tra persone cioè, e sono difficilmente, eh, eh, hanno pochissima possibilità di essere rarefatte quel tipo di interrelazioni. Quindi noi abbiamo anche delle, delle fortune legate nell'imminente, no? nel dramma generale. però eh, al di là di tutto, noi bisogna collocarsi. E questa cosa qui del collocarsi. Io non l'ho l'avverto, non l'ho mai avvertita nelle, nelle, nelle, mm -hmm. nelle, da quando uh, mi, mi, mi occupo un po' della politica, seguo la politica livornese, non l'ho mai avvertita, è una cosa gravissima. E, e volevo dire anche l'ultima cosa: secondo me, ehm, una disconnessione con la Camera di Commercio di ora eh, non quella di prima di ora con breda è una cosa che invece non, non può non può diciamo essere ancora estromessa cioè ci deve essere comunque un collegamento forte con la camera di commercio ma proprio non di studio operativo perché effettivamente gli strumenti che loro hanno in mano continuano a essere inutilizzati dalla politica locale. E questo è un peccato, secondo me, perché e credo che Breda abbia fatto molto, un passo molto eh, qualificato in avanti rispetto a quello che lo precedeva, che era anche lui a livello veramente basso, basso, basso. E poi quando disse che era meglio buttare i libri nel Cecina, ecco, lì fu una chiusura in bellezza di un presidente di Camera di Commercio, e che, che veramente non voglio, non voglio ricordare. Okay? E quindi chiudo in questo modo. E spero che Livorno costruisca degli elementi d'attrazione efficaci. Poi, alla fine: efficaci. grazie a tutti, e, e ciao. Alla prossima, o arrivederci in città e a giro. Eh, Ma ti ringrazio. La parola a te, Stella. Sì, volevo collegarmi a quello che diceva Maurizio, che diceva che non ha mai avvertito questa collocazione precisa nella politica livornese e io in sì, parte condivido perché effettivamente non è semplice trovare ecco, in un dibattito eh, una chiarezza di una visione e una chiarezza di indirizzi su un argomento specifico come questo. Eh, molto spesso no? anche nei programmi elettorali ci sono delle idee vagheggiate che poi eh, se uno si trova a vincere le elezioni magari poi vengono ribaltate eh, in quelli che sono linee di mandato in quelli che poi diventano programmazione amministrativa e non trovano però sponda perché sono scritti male perché non c'è un'idea chiara sotto ecco io penso che questo invece sia un tema su cui sia eh, fondamentale costruire non solo eh, una visione mh, generica, ancorché affascinante, ma eh, un qualcosa davvero eh, che, che, come ha definito eh, Maurizio, deve essere proprio, vada a collocare la nostra città su eh, un piano, su una prospettiva futura, ma che sia, come diceva anche Simona, magari paragonabile ad altre esperienze una cosa totalmente innovativa però che sia calibrata che abbia le gambe per muoversi ecco questo, eh, questo va va ricercato nella maniera più assoluta altrimenti come dicevo prima ci ritroviamo a rincorrere i numeri in bilancio senza che questi numeri abbiano poi nemmeno un supporto eh, dal punto di vista di una spiegazione politica cioè li troviamo lì in conseguenza di scelte che sono maturate ascoltando chissà quale corrente di un partito per esempio quello di governo ecco e, e sono totalmente eh, scollegate da tutto un mondo che poi è molto più rappresentativo in città e soprattutto poi anche da esperienze che potrebbero aprirci delle delle prospettive davvero nuove, nuove dal punto di vista economico in termini di, eh, di numeri in termini di posti di lavoro in termini di sviluppo ecco quindi eh, purtroppo pochi hanno questo tipo di visione e stessa non ce l'ho chiara al 100%, però ho eh, come gruppo politico, come esperienza anche amministrativa che abbiamo avuto, che abbiamo provato e stiamo provando comunque tuttora ad affinare alcune, alcuni progetti che ovviamente non hanno visto, eh, visto l'alba in soli 5 anni di, di governo, ma che magari nei programmi elettorali erano un pochino più dettagliati e nella mente poi della, eh, di un gruppo politico che adesso l'opposizione però insomma si fa in quattro per analizzare eh, il più possibile eh, quello che stanno facendo coloro che governano in termini proprio anche di programmazione eh beh, mh, sicuramente possono essere molto più fini di quelle che erano nel 2014 certo, diciamo così. quindi appunto, rinnovo l'invito a proseguire il dibattito per chiarirci ancora meglio le idee grazie eh, ho pigiato un tasto sbagliato però siamo ai saluti eh, ringrazio molto tutti coloro che ci hanno ascoltato fino ad ora e ringrazio anche chi ci eh, vedrà in registrata Uh, un carissimo saluto a tutti, buona serata da Codice Rosso.